Dunque, oggi vi racconto le cose che abbiamo rimandato da un pezzo, eh, abbiamo, eh, sono non particolarmente emozionanti, no? ma poi eh, rischiano di essere poi degli ostacoli contro cui ci si scontra poi nell'atto pratico. No? Eh, avrete già visto che quasi, quasi sempre, alla fine, in quasi ogni applicazione, il problema delle date in qualche modo da gestire. Anche alcuni esercizi d'esame in cui questo problema esisteva, è tanto vale trattarlo per bene una volta per tutte prendendo anche l'occasione spunto dal fatto che in Java 8 è cambiato tutto per fortuna per il meglio. Quindi chiediamoci un attimo quali sono i modi per gestire date e ore, orari, calendari, eccetera. In Java. Partiamo un po' da quadro generale il quadro generale è che ovviamente credo non esista programma al mondo che in un certo modo più o meno pesantemente deve gestire delle informazioni di tipo temporale sicuramente nel campo gestionale il tempo è uno dei fattori che entra ovunque se però ci riflettiamo bene diciamo così il modo con cui noi umani gestiamo il tempo è una delle cose più strane e complicate che ci siamo inventati. È la settimana, il giorno, il mese, non sono mai multipli l'uno dell'altro, e, e i numeri cambiano ogni volta. Un po' è colpa nostra, un po' è colpa della natura. Il fatto che esistano i fusi orari è perché la Terra gira, quindi non puoi avere la stessa ora su tutta la Terra. Il fatto che esistano gli anni bisestili è perché la il periodo di rotazione e il periodo di rivoluzione terrestre non sono esattamente multipli l'uno dell'altro e che ci posso fare e quindi abbiamo dovuto in qualche modo no, gestire queste cose. Poi ci sono ovviamente le complicazioni umane, no? Vabbè, parte il fatto che 365, che è un giorno che non ne abbiamo deciso noi, è un numero che mh, non si decompone facilmente, per cui si, si dividerebbe per 13 ma non ci piace, allora dividiamo per 12 con dei resti, eccetera. Quindi di conseguenza i mesi non sono tutti uguali. Poi ci aggiungiamo le complicazioni, ci aggiungiamo l'ora legale, estiva, per cui varie nazioni spostano l'orologio in modo arbitrario per alcuni mesi all'anno ehm, senza in realtà nessuna vera ragione, perché quello che ci raccontano sul risparmio di energia non è mai stato dimostrato. Eh, tra l'altro non tutti lo fanno nello stesso giorno e non tutti lo fanno nella stessa quantità, alcune, in alcune parti del mondo ci sono delle, dei fusi orari sfasati di mezz'ora, non di un'ora. No. Per rimanere solamente sul nostro sistema di calendario, perché in realtà ce ne sono diversi. Noi usiamo il calendario cosiddetto gregoriano occidentale da Papa Gregorio, eh, ma non in tutto il mondo si usa questo tipo di calendario. Quindi la misurazione del tempo è diversa in altre zone del mondo, quindi è complicatissimo. Okay? Eh, cosa succede? Succede che molte librerie di fatto rischiano di cadere in una di queste due categorie. Ho indicato sotto o sono troppo semplici troppo semplificate e quindi non riesco a farci ciò che mi serve eh, o, o se lo faccio lo faccio eh, con dei possibili errori eh, prendiamo un problema molto semplice che per dire le librerie java non sanno risolvere date due date quanti giorni ci sono in mezzo o quante ore ci sono, intercorrono tra due istanti di tempo. Eh, quanti secondi sarebbe più facile? Ma quante ore, quanti giorni? Dipende, devo contare, di vedere i mesi, quanti mesi c'erano in mezzo, quanti giorni avevano questi mesi, quanti se c'era un anno di oppure no, se lì a metà in uno di quei giorni è entrata in vigore, è uscita in vigore l'ora legale. Quindi c'è un modo semplice di fare i conti, ma questo modo poi sempre rischia di essere sbagliato proprio perché non teniamo conto delle particolarità e delle complessità del sistema. Oppure ci sono delle librerie che sono sovraspecificate, sovradimensionate, che tengono conto di tutto, ma di tutto, tutto, tutto, nel senso che con quelle librerie potresti anche inventare il calendario marziano, quando mai lo scopriremo, e, e, e quindi una libreria che sia in grado di gestire... No? così tante cose eh, gioco forza sono anche complicate, complesse da usare Vabbè, proviamo a avvicinarci alla soluzione eh, noi dobbiamo riuscire a conciliare due modi diversi di vedere il tempo quello che in java 8 chiamano machine time o human time machine time tempo macchina è, un tempo, è quello semplice è un tempo assoluto e lineare c'è un numero che si incrementa con un periodo costante, una frequenza costante, a partire da un certo riferimento temporale noto. Ma qui decidiamo arbitrariamente un tempo zero, normalmente diamo il nome di epoca a questo istante, l'epoca. Nel nostro caso, nel caso di, di, di Java, l'epoca è il primo gennaio 1970, a mezzanotte, fuso orario centrale quello che impropriamente si chiama di Greenwich. Ehm, quindi quello è un punto ben preciso nel tempo. E il tempo macchina è misurato in millisecondi, o in nanosecondi, se abbiamo bisogno di maggiore precisione, a partire da quell'istante, primo gennaio 1970, mezzanotte, fuso orario di Greenwich. Mezzanotte intesa come 0, non come 24, quindi la mezzanotte dell'inizio del primo gennaio. Quindi l'istante in cui da, dal 31 dicembre 1969 si passava al 1 gennaio eh, 1970. E quindi è un numero intero, spropositato, saranno ormai miliardi di millisecondi sono passati da quell'anno, eh, ma è semplice, è un riferimento assoluto. È chiaro che se ti do quel numero, sapere che oggi è giovedì non è poi così banale, no? E quindi noi dobbiamo conciliare questa visione del tempo, che è trovato, appunto è semplice, con quella umana, cioè la rappresentazione del tempo che tenga conto dei modi che abbiamo per misurarlo, quindi giorno, settimane, mesi, eh, giorno della settimana, che è un concetto diverso rispetto al giorno del mese, e, e così via, ore, minuti, secondi. E il tempo è tempo, ma noi tendiamo a dividere tra data e ora mentre in realtà il contatore che conta i millisecondi non vede in nessun modo la fine di un giorno l'inizio del giorno successivo sono tutti i millisecondi in più che passano mentre per noi eh, ora e data sono due componenti che mentalmente teniamo un pochino separate per poi mettere insieme per indicare un istante di tempo ma ragioniamo in modi diversi tutto sommato l'ora è una cosa facile abbiamo i multipli del 60 e del 24 ma per il resto è molto lineare come svolgimento la data è più complicata, quindi la trattiamo a parte. E poi eh, c'è il problema della cultura locale, per cui noi ragioniamo normalmente, ci hanno insegnato a ragionare col calendario gregoriano. No? Eh, ma a parte quello che, diciamo così, che copre buona parte ormai delle nazioni, eh, c'è il problema della localizzazione. Cioè se io scrivo una data... Eh, che ne so, il 10-11-12, se scrivo così, 10-11-12, questo cos'è? 10 novembre 2012? O l'11 ottobre 2012, come lo leggerebbero gli americani? O il 12 novembre 2010, come lo leggerebbero i cinesi? C'è un'ambiguità di rappresentazione che è data ovviamente dalle, dalla cultura locale, dalle tradizioni locali, normalmente lo chiamiamo, le, le, le, riassumiamo sul il termine localizzazione, cioè il programma che dal punto di vista dell'interazione testuale in input in output si adatti no, agli usi e costumi locali. Vabbè, poi fusi orari, DST sta per ehm, daylight saving time, cioè eh, ora legale, hm? eccetera. Quindi, una cosa che è molto lineare, un numero che si incrementa, se letta da un umano, assume moltissime sfaccettature. E eh, se pensiamo al tempo, abbiamo molti concetti diversi che vogliamo rappresentare, che però qua dobbiamo tenere distinti. Ad esempio, istanti di tempo precisi. Adesso. Faccio così ho identificato un istante di tempo questo è, in tutto l'universo è questo istante di tempo qua facciamo perdere gli effetti della relatività no? ma su tutta la Terra questo è questo istante il numero di millisecondi dal 1970 al momento in cui all'istante in cui schiocco le dita è fisso sia che lo misuri adesso qui sia che lo misuri da qualche altra parte eh? Eh, ovviamente la lettura in termini di eh, giorno, mese, e anno, saranno diverse, nel senso che qui saranno le 14.50 e probabilmente in, in India saranno eh, magari le 22.50, adesso non so esattamente quanti orari ci sono, quindi avrò una rappresentazione locale, di tempo locale diversa, ma relativa sempre allo stesso istante di tempo. L'istante in cui si, ha, si è... Eh, arrivati sulla luna, ecco, ho messo questo esempio proprio per togliere dei fuso orari terrestri. Un istante di tempo ben preciso, un evento ben preciso, che ciascuno poi ha eh, identificato, mappato, su un istante specifico del proprio calendario locale. Giorno, ora, via Oppure ci sono, a volte parliamo di giorni. La scoperta dell'America è un giorno. Non lo sappiamo a che ora. Allora, ci sono dei casi in cui voglio il, la data di nascita, ti chiedono la data di nascita e ti chiedono la data di nascita, non l'istante di nascita. Magari l'istante di nascita è più facile saperlo, mm? non al millisecondo forse, perché in quel momento magari ci sono altre cose da fare, ma al minuto sì. Eh, però non lo vogliamo rappresentare con le informazioni. Allora ci, ci sono delle occasioni in cui vogliamo rappresentare non tutta l'informazione ma un sottoinsieme. Allora qua diventa un pochino più difficile, perché se ragiono col tempo macchina in millisecondi, eh, in quel giorno lì in cui sono nato, di millisecondi ce ne sono stati tanti. Quale prendo? Prendo il primo, prendo il primo istante, no? la giornata iniziata, ad esempio, cioè quello dello 000 del giorno di nascita. Ma quella può essere solo una convenzione, perché io non sono nato alle 000. Un conto è dire il tempo è zero, un conto è dire il tempo non mi interessa, non lo rappresento, sono due cose diverse. E devo sapere se uno o l'altro... Per riuscire a poi a elaborare questi dati. A volte ci sono degli orari senza giorno. L'orario di un negozio apre alle 9 e chiude alle 17. Quello è tutti i giorni, non c'è la data lì, c'è solo un orario puro, senza date, anche lì, i miei secondi come lo rappresento, queste sono nozioni umane, no? interpretazioni umane dello scorrere del tempo, che nulla hanno a che vedere con l'istante di tempo preciso, date ricorrenti, no? un anniversario, il compleanno, l'anniversario di matrimonio, di cui abbiamo solamente il giorno e il mese, l'anno non importa, ogni anno cambia, ma il compleanno c'è sempre, e neanche ore, minuti, secondi non ci interessa. Abbiamo un pezzo di data, che per noi è importante, è una ricorrenza. Natale. Quando è Natale? 25 dicembre, diciamo. Punto. Non diciamo Natale è stato il 25 dicembre 1900, il 25 dicembre 1901, il 25 dicembre 1903, no, non è una, una sequenza di istanti diversi. È una data ricorrente. Tra l'altro queste date non sono neppure equispaziate perché a volte tra un Natale e l'altro ci sono 365 giorni, a volte ci sono 366, come ben sapete. Intervalli di tempo. Una settimana. Da quando a quando, non mi interessa, dura una settimana. O sette giorni, che sono quasi la stessa cosa. A meno che non si parli di sette giorni lavorativi. Trenta giorni lavorativi, che è un concetto diverso. A questo punto è un concetto ben definito, ma quanto dura effettivamente in secondi dipende da quanti, quanti sabati domeniche e feste nazionali ci sono in mezzo. Oppure date relative, cioè concetti come ci vediamo giovedì prossimo. Oppure paga la fattura entro la fine del prossimo mese, no? Data fattura fine mese, di solito c'è scritto così. E vuol dire che data la data di oggi devo calcolare quanto tempo manca alla fine del prossimo mese. Sono concetti semplici, però se pensate di implementarli, prendetevi delle variabili che rappresentano giorno, mese, anno e provate a scrivere il codice per fare queste cose che funzioni sempre, vi viene mal di testa, garantito. E poi qualche buffo ci sarà sempre. Ma anche solo il concetto di ieri non è banale. No? Sottrarre uno e vedere se, se è il primo devo tornare al mese indietro, se è gennaio devo tornare all'anno, se è febbraio devo vedere se è bisogno stile. E la regola del gestire non è poi così semplice. Ok, e vedremo questi, cercheremo di capire questi problemi, almeno i più importanti, come vengono affrontati dalle nostre classi Java. Scendendo quindi ai requisiti che una libreria per la gestione delle date deve avere, quali sono le operazioni più di base, più semplici? Le prime due sono sicuramente riuscire a leggere e scrivere queste date. Cioè, Convertire una stringa che eventualmente avrò letto da un campo di input, dall'utente, da un file, da un database, o una data sotto forma di stringa e convertirla sotto forma di oggetto. E questo prende il nome di parsing. No, noi abbiamo il parsint che prende un intero, che è formattato secondo le regole di come sono fatti i numeri interi e ti restituisce l'oggetto integer. Eh, parsedate non c'è oh, no. vediamo com'è fatto chiaramente l'oggetto che faccia il parsing deve essere in grado di risolvere prima di tutto questa ambiguità qua 10.11.12 è di per sé ambiguo come stringa se non ho informazione di contesto eh, lo scrivo ancora più ambigua 10.11.12 Qualcuno non la legge come data, qualcuno la legge come orario, sono 10 15 minuti e 12 secondi. La spada non la usiamo per separare i 12 secondi, ma il punto sì, il punto o due punti a seconda no, delle, delle convenzioni. Quindi, Vista così la stringa, devo avere delle regole per poterla convertire in oggetto dandogli un significato corretto. Poi c'è l'operazione inversa, che è più facile, per carità, che è quella di prendere un oggetto e convertirlo in stringa per poterlo visualizzare e stampare ovviamente dovrò scegliere come stamparlo perché la stessa cosa si può stampare in 100 modi diversi oppure creare un, un oggetto data o ora io qui scrivo sempre date barra time perché non so ancora bene che oggetti ci saranno partendo dai sue componenti cioè io conosco giorno, mese anno allora non vado a costruire una stringa che mette giorni, mesi e anni in qualche modo e poi classificare questa stringa. Avrò bisogno, diciamo, di un costruttore, parlando che prenda già giorni, mesi, anni, ore, minuti, secondi. O altre forme alternative. Quindi componenti human readable che vengono usati per costruire o modificare un oggetto esistente. L'operazione inversa ovviamente è estrarre le componenti. Quello che dicevo prima, io so quanti millisecondi sono adesso, come faccio a sapere che è giovedì? Quindi da un valore a un istante di tempo, tempo macchina, in millisecondi, ricavare le qualità di Human Readable, il giorno della settimana, il mese, l'anno. Quindi estrarre questi componenti per poterli poi utilizzare. E poi ci sono tutte le operazioni aritmetiche. Cioè Data un istante di tempo o una data... Cosa vuol dire domani? Cosa vuol dire tra sette giorni? Cosa vuol dire sei giorni fa? Qual è la differenza tra due date misurate in secondi, misurate in giorni, misurate in mesi, misurate in settimane? Sono tutte domande lecite, tutte difficili. Mm? Eh, L'unica cosa facile è il confronto di uguaglianza o di maggiore o minore, perché se ragioni in millisecondi, quelli sono numeri da confrontare, tutto il resto è complicato. Mm? Ok, allora. Ehm... Ci sono due mondi, il primo mondo è le librerie Java fino alla versione 7, quindi fino all'anno scorso, che di fatto ruotavano intorno a due classi, che vi racconto perché poi alla fine moltissime librerie, non per ultime la JDBC, lavorano ancora con questo metodo, quindi dobbiamo conoscere. Eh, nella Java 1.0, e credo che in questi giorni ci sia il ventesimo anniversario di java la Oracle sta festeggiando quindi vent'anni fa, quando la prima versione di java fu pubblicata la aveva all'interno una classe java.util.date che non era altro che un oggetto che conteneva al suo interno il valore in millisecondi molto semplificato, molto incompleto Prova a il fatto che da JDK 1.1, cioè la prima revisione successiva, praticamente ha reso obsoleti, de deprecati, 9 metodi su 10, 90% dei metodi che aveva questa classe. Si sono accorti che hanno fatto uno schifo. E hanno detto, vabbè, deprechiamolo. Una cosa deprecata vent'anni fa esiste ancora oggi. Ok per cui trovate programmi java in cui Eclipse continua a sbarrare il testo perché gente, le persone continuano a usare metodi ormai deprecati deprecato vuol dire non ti prometto che nelle versioni successive del linguaggio ci sarà ancora però è talmente utilizzato che non ho mai avuto coraggio di toglierlo per davvero qui sono metodi segnalati con dei warning ma finisce lì in certo senso no? ma fanno schifo davvero, adesso che andiamo a vederlo Cosa è successo? Che dalla k 1.1 si sono accorti di quanto facesse schifo l'oggetto Date e quindi IBM aveva sviluppato una libreria sua eh, perché, perché Date faceva schifo con un oggetto che si chiamava Calendar e attraverso una serie di scambi l'IBM ha donato il codice della classe Calendar alla Sun Microsystem che all'epoca gestiva eh, Java e quindi dalla 1.1 in avanti Java ha avuto in aggiunta la classe date, la classe calendar, che invece è sul, sull'altro lato dello spettro, quindi è invece complicatissima, perché è pensata per gestire qualunque cosa, eh, ma anche questa è stata fatta un po' in fretta, senza forse ragionare bene sui requisiti che doveva avere, e quindi ha molti aspetti che sono un pochino... Uh, sono delle sorprese, ecco, cioè, si comporta in modo non sempre prevedibile. Tipo quando scrivi una proprietà e ne legge un'altra, il fatto di leggere la seconda proprietà può modificare il valore della precedente. Perché internamente hanno preso delle scorciatoie. Ne dico una, se siamo al 30 novembre e diciamo passa al giorno successivo, quindi incrementa un giorno, un calendar, lui internamente per pigrizia salva 31 novembre. Poi quando gli chiedo, dimmi che giorno è, ovviamente si accorge che il giorno non esiste e aggiusta la data. E la rende a posto a primo dicembre. Quindi il fatto di leggere l'attributo, dimmi che mese è, fa sì che vengano ricalcolati i valori. Che è un po' una porcata possiamo dirlo, no? Però è implementata così. È da vent'anni che è così. Tra l'altro, quando hanno messo questo calendar, questo calendar non è in grado, non è stato in grado di rimpiazzare completamente date. Perché, ad esempio, non è possibile fare il parsing e il formatting su, sui calendar. Cioè, per leggere o scrivere dei calendar, devo comunque convertirlo in date oppure convertirlo da date, perché i metodi di formattazione, stampa e lettura sono solo definiti a livello di date e non di calendar. Per cui sono due classi che fanno la stessa cosa, in qualche modo entrambe avvolgono, grappano un valore in millisecondi, lo fanno in modo diverso. Lo fanno in modo incompleto tutte e due, in modo mal fatto tutte e due, e però non posso sceglierne una o l'altra, devo sempre portarmi avanti entrambe. Adesso vediamo come sono. In Java 8, per fortuna, hanno avuto il coraggio di dire, aggiungiamo, creiamo una nuova libreria, non hanno ancora buttato via quelle vecchie, ma chissà quando lo faranno. Eh, All'interno di un package nuovo che si chiama java.time, quindi non java.util, bensì java.time. Questo è nuovo, da Java 8. È ispirata a una libreria open source che era stata sviluppata che si chiamava Yoda Time. Yoda come il nanetto di, di, di Guerre Stellari. Eh, per via di come vengono scritti i metodi, sapete che Yoda parlava sempre con i verbi al fondo, no? Cioè, scrive, diceva le frasi pronunciate al contrario. E anche qua, eh, scrivere, usare, usando questa libreria, sembra un po' di parlare alla Yoda. Per questo l'hanno chiamata così. E, vabbè... Eh, questa era una libreria che aveva preso un certo piede tra chi effettivamente doveva lavorare con le date e non ne poteva più delle schifezze delle librerie standard Java e poi da, da lì è nato poi, è stata poi studiata, sono stati poi trovati dei miglioramenti, è nata poi una proposta che col tempo è stata inclusa all'interno di, di, di Java 8. No? È più facile da capire, da usare, effettivamente c'è da abbastanza essere soddisfatti del risultato finale, ci sono voluti solo 20 anni. Allora, diamo un'occhiata alle classi tra virgolette vecchie, vecchie per modo di dire, perché essendo Java 8 nato da poco, direi che il 99,9% dei codici Java che c'è nel mondo usa ancora queste. Allora, java.util.date, il peccatore originale, non è altro che un oggetto che un leggero ropper intorno a un long. Long che rappresenta ovviamente il numero millisecondi del primo di millisecondi dal 1 gennaio 1970. Occhio, già la prima cosa che vediamo, cioè il nome, è sbagliato. Perché l'oggetto date non rappresenta una data, rappresenta un istante di tempo, in millisecondi. Quindi dentro di sé ha la data, ma anche l'ora, i minuti, i secondi, i millisecondi. L'oggetto date non è in grado di, di... non rappresenta ciò che a parole chiamiamo data, ma rappresenta ciò che parliamo chiamiamo istante di tempo, che ha una sua componente data e una sua componente ora. Ah, Quindi leggiamo date ma pensiamo time. Eh, lavora in, Normalmente l'oggetto date ragiona sul, diciamo così, sul tempo universale. UTC sta per... o UCT, forse sbagliato, Universal Coordinated Time che è il fuso orario zero, fuso orario appunto, che fino a poco tempo fa si chiamava di Greenwich e poi l'hanno standardizzato con un nome universale anziché di Greenwich. Eh, ma anche perché se a Greenwich mettono l'ora legale, il fuso orario di Greenwich si sposta, mentre quell'UTC no. A volte lo chiamano a tempo Zulu perché abbreviando si scrive con una Z in fondo per indicare che l'orario eh, è in, in, in, in tempo coordinato. Eh, anche se funziona abbastanza bene ma non perfettamente nel senso che c'è un dettaglietto noi, noi tutti conosciamo gli anni bisestili esistono anche e per cui devo aggiungere un giorno esistono anche i secondi bisestili cioè ogni qualche anno, non chiedetemi quanti bisogna aggiungere un secondo all'anno quindi c'è un giorno dell'anno in cui tra la mezzanotte e l'una cioè tra le 23.59 e la mezzanotte quel minuto non dura 60 secondi ma 61 e eh, lo so ogni tanto eh, decidono di introdurre un secondo spaiato non ce ne accorgiamo, vuol dire che il nostro sistema orologio ritarda di un secondo una volta ogni qualche anno intanto quando roviamo la pila dovremo rimetterlo a posto eh, i computer non soffrono di questo problema perché i computer si sincronizzano automaticamente tra di loro e quindi dalle i computer principali che forniscono loro a tutto il mondo eh, ovviamente fanno il calcolo corretto e poi propagano l'informazione agli altri quindi. però questo dettaglietto qua non viene tenuto in conto da date diciamo che possiamo fregarci forse forse solo quello e come dicevo la maggior parte dei metodi sono deprecated vediamo un po' come è fatto allora il metodo date ha due costruttori uno senza parametri new date costruisce un oggetto date che rappresenta l'istante di tempo corrente, in cui il new viene chiamato. Adesso. Quindi faccio new date, mi rappresenta adesso. Se io voglio rappresentare una data diversa, posso costruire un oggetto passandogli, qui siamo proprio grezzi, il long, in millisecondi. Come faccio a saperlo? Eh beh, è un altro problema questo. Però per costruire una data, gli unici due modi che ho, eh, essenzialmente sono no. dire la data attuale oppure una data espressa in millisecondi. C'era un metodo in cui dovevo passare al costruttore anno, mese, giorno, ma questo metodo è stato deprecato, quindi io non vi faccio vedere i metodi deprecati oggi, per scelta. Ehm, e poi cosa ci posso fare su questo oggetto? Ecco, questi sono i metodi che sono sopravvissuti alla mattanza della JDK 1.1 ho separato i metodi in fondo che sono equals hash, code to, che sono quelli standard che tutti gli oggetti devono avere gli oggetti che sono rimasti su, su eh, scusate i metodi che sono rimasti sugli di tipo date sono questi 5 tutti eh non ho fatto una cernita allora after e before che di fatto sono dei booleani che sono in grado di confrontare due date getTime che mi restituisce il numero di millisecondi bla bla, bla, cioè restituisce il tempo in millisecondi. setTime che cambia il valore in millisecondi e il toString. Cioè alla fine questo qua è un oggetto, se dovessimo scriverlo come Bing, è un oggetto che è dentro a un long millisecondi che si chiama time, un metodo getTime, un metodo setTime, un costruttore che setta il time e basta after before farà il confronto maggiore o minore tra questi due valori time tra questi due long abbastanza stupido come oggetto avendo tolto tutti i metodi che sono stati deprecati l'unico metodo che lascia un minimo di sentore del fatto che questa cosa rappresenta un istante di tempo non una data è il toString quando chiamo il metodo toString lui mi genera Uh, un oggetto date in questa forma con questo formato fisso inchiodato giorno della settimana tre lettere tre lettere per il mese due numeri per il giorno del mese ora, due punti minuti, due punti secondi fuso orario, anno in inglese E non lo posso modificare. Allora lui ovviamente vuol dire che internamente è capace a capire il millisecondo e convertirlo in questo, in questo modo. Allora, notiamo che non ci sono dei metodi per chiedere all'oggetto date che giorno è oggi, qual è il giorno, qual è il mese, qual è l'anno. C'erano, sono stati deprecati. Perché? Perché non funzionavano bene. Perché in alcuni casi restituivano il valore sbagliato, non tenevano a conto del fuso orario, non tenevano a conto dell'ora legale. E quindi non andavano bene. E quindi non li vediamo. Oh, questo io ho scritto Thursday May 21, ma non perché ho installato il PC in inglese, ma perché anche se avete installato un PC in francese lo stampa sempre in inglese. Questo è il formato fisso del toString dell'oggetto date. Quindi non fa nessuno sforzo a, per la localizzazione. È un buon contenitore di millisecondi. Basta. Beh, eh, però, ovviamente, posso leggere o scrivere date in formati diversi. Lui contiene i millisecondi, ma avrò delle classi a contorno che prendono questi millisecondi e mi permettono di formattarli in modi diversi. In particolare c'è una classe che si chiama dateformat, all'interno di java.text, quindi non più java.util ma java.text, dove ci sono tutti i metodi per elaborare stringhe, che ha appunto questa classe dateformat, che è una classe astratta, quindi contiene un po' di costanti e un po' di metodi statici, e poi ha una sottoclasse unica, cioè solo lei, che si chiama SimpleDateFormat Cosa fanno? Sono de, contengono gli algoritmi per descrivere il formato di una data. Poi questo algoritmo, questo formato, può essere usato sia nell'operazione di parsing, quindi leggo una stringa dando per scontato che sia in quel formato ed estraggo i campi, sia nell'operazione di formatting, cioè data una data, un oggetto date, costruisco una stringa mettendo i campi che ho scelto nell'ordine che ho deciso. Allora, la classe astratta definisce già dei, degli stili di formattazione, quattro, che si chiamano full, long, medium e short. Adesso vi faccio vedere come saltano fuori. E in particolare ha tre. Eh, Questa è una classe astratta che ha dei metodi statici di factory. No, factory, ricordiamo, sono i metodi che creano le classi concrete. E in questo caso sono tre formattatori diversi, Date-time e date-time-instance, rispettivamente. Quindi un formatter che è in grado di formattarmi la parte data di un istante di tempo. Il formatter che è in grado di formattarmi la parte ora di un istante di tempo, oppure che mi formatta tutto l'istante di tempo, data, ora, minuti, secondi. Qui sono tre algoritmi diversi che vanno a usare, ovviamente, il valore di millisecondi in modo diverso. E io qua ho riportato alcuni esempi che ho fatto girare stamattina, come vedete dal valore, copia e incolla, per vedere insieme come funzionano. Allora, la prima riga è il date grezzo, new date. Nel momento in cui l'ho creato erano le 10 e quarto di questa mattina, 21 maggio 2015, giovedì. Uh, Cest Central European Standard Time, credo qualcosa di questo genere, mm? il nostro fuso orario. Questo è ciò che salta fuori dal tuo string. Poi ho provato a stampare questa data nei formati standard previsti dal date formatter. Dal date format, scusate, non formatter format. Allora, cosa si, come si fa? Prendo un oggetto date format chiedendolo alla classe astratta for, date creami un nuovo formattatore di date e questa l'ho chiamata format, questa classe a questo punto questa classe format ha un metodo che si chiama format, anche lui che riceve un oggetto di tipo date quindi io chiedo al, a una date format di tipo data di formattarmi la data di oggi e me la stampa così Vedete che è stata data fuori in italiano, mag, non may. Perché il date format tiene conto del locale, della localizzazione della macchina, del computer su cui è stato installato. Sta girando. Poi io posso scegliere il formato. Se io quando mi faccio dare un'istanza di date format, specifico full, long, medium o short, ottengo questi quattro risultati diversi. Con la stessa data, è sempre today, però ho usato un algoritmo di formattazione diverso. E questo è venuto fuori, come dicevo, in italiano. Perché era girato sul mio computer e ha capito che il sistema operativo era impostato per l'Italia quindi senza nessun sforzo ho, ho ottenuto queste diverse stringhe eh, ovviamente queste sono stringhe che ho stampato però il formatter funziona anche al rovescio se io avessi da qualche parte una stringa scritta in uno di questi formati e io ovviamente devo conoscere prima, prima in quale formato potrò usare quel formatter per fare il parsing della stringa e ricostruire l'oggetto date che rappresenta questa mattina ecco tenete conto che io qua tra l'altro l'ora non è mai mostrata perché mi sono fatto dare una date instance e allora l'ora non viene mostrata. Se avessi chiesto una date time instance, allora sarebbe stata mostrata anche l'ora, cosa che invece con l'oggetto date di base non posso fare, non posso scegliere. È l'italiano, dicevo. E se non voglio l'italiano, nel formatatore io gli posso specificare il locale in cui voglio. Ehm, che venga formattata la data. Francese, tedesco... E vedete che cambia tutto, oltre al nome dei giorni, ma anche l'ordine dei campi. 21 maggio, May 21. I separatori. Qui c'è uno spazio, qui c'è uno spazio, qui c'è una virgola. Prima dell'anno. Eh, seguono ovviamente le regole delle singole nazioni. E non solo. Anche vedete il cinese che indica gli anni come anno, mese, giorno. Questi simboli immagino che vogliono dire anno, mese, giorno. Eh? Credo. Eh, questo è in arabo. Ecco, questi sono locale punto, ci sono già dei locale predefiniti. Quelli che non sono definiti create un nuovo locale passando la sigla dello Stato e praticamente sono tutti noti all'interno di Java. Quindi questo invece è arabo, eh, anno, mese, giorno anche lui. Eh? Insisto sull'anno, mese, giorno perché è l'ordine più logico in cui rappresentare le informazioni. Infatti più avanti citeremo uno standard ISO che ha detto che le date si scrivono anno, mese, giorno. Basta. No. Perché? Perché i numeri li scrivi a partire dalle cifre più significative verso quelle meno significative. E quindi anche le date... L'anno deve venire prima del mese, che deve venire prima del giorno, che deve venire prima dell'ora, poi dei minuti, poi dei secondi. È l'unico ordine che abbia senso logico. Tutto il resto sono strutture mentali. Se voi scrivete una data anno, mese, giorno, ovviamente l'ordine nel... alfabetico diventa anche l'ordine delle date. Per l'anno si usano sempre quattro cifre. Non 15, ma sì perché è il 2015. No, 15 è 15. 2015. è il 2015. Quindi l'anno si scrive sempre per estero. C'è una serie di regole eh, che ci dicono come scriverle da. Eh, dicevo, questi sono i formati, questi quattro predefiniti, full, long, short, medium, che sono declinati sulle varie lingue. E se io voglio una cosa diversa? Se voglio una cosa diversa lo posso fare creandomi un formatatore personalizzato non lo faccio più con la classe astratta DateFormat, ma uso il SimpleDateFormat, che è una classe concreta, che ha dei metodi per essere personalizzato. Il SimpleDateFormat, infatti, riceve: che può essere creata come classe, quell'altra no, posso solamente estrarre delle istanze. Riceve un pattern. Un pattern è una stringa dentro la quale io descrivo come voglio che sia fatta la mia data. Ad esempio se voglio scrivere la data in questo formato, anno trattino mese trattino giorno, che è il formato standard, creerò un formattatore passandogli come pattern y minuscolo quattro volte, cioè quattro cifre per l'anno, trattino due cifre per il mese, trattino due cifre per il giorno del mese. Occhio che l'M di mese è maiuscola perché quella minuscola indica i minuti. E c'è una tabella con, che indica con dei codici letterali quali campi inserire e con quante cifre decimali rappresentarli. Dallo stesso giorno, vedete che è sempre today qua, è come parametro di format, ma usando un pattern diverso, in questo caso estratto ore, minuti secondi, mi estrae un valore diverso. No, estrae una stringa che rappresenta una vista diversa sullo stesso oggetto. Ecco, questa è la tabella completa che trovate con il javadoc, di tutti i codici che potete utilizzare per costruire i formattatori di stringhe. c'è quello che volete, anno, settimana, il mese scritto a parole, o scritto i numeri, la settimana all'interno dell'anno, cose di questo genere, l'ora... Tra l'altro una cosa strana, l'ora può essere scritta come ora da 0.23 o come da 1.24. Dice ma chi è che lo usa? Ma non lo so. Eh, però sono tutti questi identificatori. Per la stampa va bene, la cosa più importante è per la lettura. cioè Se devo fare un parse, devo sapere come è scritta la data, come il mio utente ha inserito le date e costruire un simple date format che sia in grado di riconoscere quel formato specifico. Se no mi darà ovviamente un'eccezione. Allora, qui ci sono alcuni esempi più complicati di formati che vanno a mettere insieme queste lettere prima per descrivere formati diversi. Della stessa data. È sempre il 4 luglio 2001, ma, in ma eh, giocando su stringhe di formato diverse, in lettura o in scrittura e quel parsing, dicevo, funziona sempre con un text format con un date format, scusate al contrario cioè riceve il metodo date format, riceve in, come parametro una stringa e restituisce un oggetto date, sempre che la stringa che ha ricevuto rispetti il pattern che è stato specificato in fase di creazione del date format quindi se io ho una stringa di questo genere che rappresenta natale di quest'anno 25 12 2015 e volessi sapere che giorno della settimana cade natale allora eh, costruisco la stringa, costruisco un date format il cui pattern sia giusto rispetto alla stringa che ho e con il parse posso ottenere un oggetto date una volta l'oggetto date se stampo to string mi stamperà tutto compreso il giorno della settimana, non ve lo dico, così lo provate. È chiaro che questo è dentro un try-catch, perché se la stringa non rispetta il, il pattern, eh, viene generata un'eccezione, pass exception, caro mio, la, la data, il formato della data non è quello che mi aspettavo. Non ha intelligenza questa cosa qua per capire, meglio che non provi a capire o interpretare. Ovviamente, eh, operazioni sulle date non ne so fare, non, non sono supportate da date. Le uniche operazioni, come vi dicevo, sono before e after che di fatto potremmo anche farcela da sole col get time e andiamo a confrontare i millisecondi. Non, è, non richiedono particolare elaborazione. Per fare qualcosa di più, invece, dobbiamo usare la classe calendar. La classe calendar è un po' più complicata. Quindi, ne vediamo solo una fettina è in grado di rappresentare una data come un insieme di campi diversi che sono i campi normali con cui noi la rappresentiamo in modo umano no? anno, mese, giorno ora, minute, secondi eccetera e internamente mantiene in parallelo sia la rappresentazione in millisecondi sia la rappresentazione con i campi umani e poi, a seconda delle operazioni che ci faccio, converte dall'una all'altra forma, in modo mm, nascosto, diciamo. Quindi, rappresenta sempre il tempo come istante, rappresentato in millisecondi a partire dal 1 gennaio 1970. Questo qua ormai lo conosciamo. Quindi, il concetto di time del calendar, il concetto di time del date, sono lo stesso. Millisecondi dal 1970. Ma il calendar ha anche la nozione della misura del tempo da parte degli umani. O meglio, la classe calendar di per sé non ha questa nozione. La classe calendar ha la nozione che gli umani misurano il tempo usando dei campi. Quali siano questi campi dipende dal tipo di calendario che usiamo. Infatti c'è una sottoclasse concreta che si chiama Gregorian calendar, che definisce il campo mese, giorno anno. Perché potrebbero esserci, anzi, ci sono altri calendari, quello cinese, quello buddista, che misurano il tempo in modo diverso. Quindi la classe calendar è astratta, li copre tutti i possibili sistemi di calendario e poi ci sono tante sottoclassi di calendario specifico che danno dei nomi a questi campi. Allora, a livello alto eh, Adesso ragioniamo ovviamente parlando del calendario gregoriano. A livello alto abbiamo eh, due metodi che sono un setTime, guardate l'illogicità di questa interfaccia, un metodo che si chiama setTime che riceve invece in ingresso un oggetto di tipo date, ma perché in realtà l'oggetto di tipo date ha un attributo che è il time, eh, che è un long. E questo serve per convertire un oggetto date in un oggetto calendar in pratica. Costruire un calendar uguale al date, uguale nel senso che rappresenta lo stesso istante in millisecondi. E poi di questo calendar posso settare dei campi a un certo valore. Se mettiamo l'anno 2015, mettiamo il mese a maggio. Questa interfaccia è molto generica, il field è semplicemente un indice numerico, il campo che voglio settare, e il Gregorio Calendar definisce eh, i campi che si chiamano ma, eh, anno, mese e giorno. Così. Poi all'interno della classe Gregoria Calendar ovviamente ci sono già dei metodi set più specifici, ad esempio anno, mese, gi giorno. Quindi calendar.set tra parenti 2015,05, oggi 21 e ti, crea, ti imposta già. Eh, qui è brutto da dire ti imposta i campi anno, mese, e giorno a quello di oggi che qua non è brutto da dire, la parte brutta da dire è lasciando invariate ore, minuti e secondi se io voglio rappresentare la data di oggi cosa farò? New calendar a capo calendar.set 2015 05 21, oppure un'altra data il problema è che quando imposto la data l'ora non è cambiata, è uguale all'ora di quando ho fatto la new e quindi se non mi interessa l'ora dovrò esplicitamente fare un set delle ore uguale a 0, set minuti 0, set secondi 0, anzi c'è un metodo clear che lo fa già campo per campo, perché di nuovo ragioniamo sempre i millisecondi, quello è, quindi il metodo set di una data non ha 0 minuti no? e quindi non mi permette di impostare una data ma imposta un po' come se girassimo le rotelle del calendario, calendario allora cambio il mese ma tutto il resto rimane fermo quando cambio il mese non è che lo metto a zero non è che imposto quella data traslo su una data diversa un orario che era lo stesso e idem se lavoro sull'orario la data non cambia e il problema è che quando creo un calendario viene creato non vuoto pieno di zeri ma viene creato con la data di oggi quindi questo crea tutta, potete immaginare, un fiorire di bachi e bacchetti vari. Ehm, quali sono i campi che sono definiti eh, all'interno di un Gregorian calendar, che è quello che usiamo noi, sono questi. L'era, prima di Cristo dopo Cristo, eh, l'anno, eh, il mese, giorno del mese, giorno della settimana, che tra l'altro dice di Folveglio non me lo scrive. Di una settimana è il primo giorno della settimana, eh, perché a seconda delle nazioni la settimana comincia di domenica o comincia di lunedì e quindi a seconda del okay, locale, week of month, la settimana del mese non è una misura che si usa molto, ma però diciamo la terza settimana di giugno si dice, eh, AMPM mattino pomeriggio e poi ora, eh, le unità di tempo vedete che ce la caviamo facilmente. con delle storture, perché ad esempio qui c'è scritto January, hanno usato la costante numerica, ma gennaio in realtà vale 0, non vale 1. Quindi mentre i giorni del mese sono numerati da 1 a 31, i mesi dell'anno sono numerati da 0 a 11. Anche qua potete immaginare i vari bacchetti che saltano fuori. Vabbè, quindi però questo calendar mi permette di fare una cosa che Dayton mi faceva. Se volevo sapere che giorno della settimana fosse con un date, il modo più veloce che avevo era costruire un formatter che mi estraesse il giorno della settimana. E poi leggere la stringa e elaborarlo. Non sapete quante righe di codice al mondo ci sono che lo fanno. Eh? Invece il calendar è in grado di darmi, ovviamente qua ci sono i metodi set, ci sono anche i metodi get, dammi il valore di questo campo. Prendendo no da questi e quindi posso estrarre l'anno, il mese e il giorno, faccio l'elaborazione che devo. Eh, non c'è invece in calendar nulla per fare il parsing e il formatting. Questo è uno dei motivi per cui date non muore, non può morire. Perché una volta che ho un calendar non lo posso stampare. Per stampare una data, devo prendere dal calendar, chiamo il metodo getTime che mi restituisce cosa? Un date. Di nuovo qua la stranezza dei nomi. Sull'oggetto date chiamo il metodo format e, mi, eh, mi e, e ottengo una stringa, costruendo date forma il date format opportuno. Se invece voglio parsificare una stringa e ottenere un calendar, devo prendere dalla stringa col suo date format, farci un parse della stringa e mi restituisce un oggetto date, e poi questo oggetto date posso poi usarlo per impostare un calendar con setTime. Questi oggetti date eh, che ormai fanno più poche cose non deprecate, quelle poche sono ancora po indispensabili se non altro per fare input/output. E quindi troverete per una cosa banale, come stampa che da un giorno a oggi, che vi servono quattro oggetti diversi: un calendario, un date, un format e la string E fin qua non abbiamo ancora fatto nulla di utile, eh, per fare qualcosa in più. Calendar ci permette anche di fare un minimo di aritmetica. Vabbè, after before lo conosciamo, non ci interessa. Add, questa è una cosa nuova. Add field, virgola amount, cioè aggiunge una determinata quantità a un campo. Quindi io posso dire aggiungi sette giorni. Come field metterò calendar.day of month, giorno del mese, virgola sette. Se vuoi sottrarre sarà meno 7. E lui internamente somma la quantità a quel campo e gestisce gli eventuali overflow, per cui se supera la fine del mese, da solo automaticamente cambia il mese e così via. Quindi, con il calendar, posso fare semplici operazioni aritmetiche su date, del tipo: prendo una data e la sposto in avanti o indietro di una determinata quantità di cosa? Di ore, di minuti, di secondi, di giorni, di settimane, di mesi, di anni e basta. Non posso fare, non, posso fare, non mi viene fornita l'operazione inversa, cioè di date due date, quanto sono distanti. La differenza tra due date è un'operazione che né date né calendar sono in grado di fare. E quindi se andate a cercare in giro come faccio a fare la differenza tra due date in Java, vi trovate degli esempi di 10 righe. Tanti dicono, ah, get time di una data, get time dell'altra data, fai la differenza e ottieni la differenza in millisecondi. e poi dividi per il numero di millisecondi in un giorno, cioè 24 per 60 per 60 per 1000 che funziona se le due date sono entrambe impostate esattamente a mezzanotte, e non hanno un valore di minuti diversi, perché altrimenti il numero di giorni che ti viene diviene ti frazionario, e se lì in mezzo e non c'è stato nessun cambio di fuso orario, perché altrimenti ottieni un giorno in meno, quando tronchi l'intero. Oppure fare, facciamo differenza tra gli anni, poi facciamo la differenza tra i mesi e, e si diventa pazzi. Quindi non c'è un modo eh, facile di fare queste cose che sembrano pur banali fino all'arrivo di Java 8. All'arrivo di Java 8 abbiamo questo nuovo package Java.Time che rivoluziona tutto. Per fortuna hanno detto del passato non ci interessa partiamo da zero sul pulito. Poi ovviamente alla fine ci sono dei metodi per, per interfacciarsi con gli oggetti vecchi, no? convertire, ma mm, basta, solo, per, solo lì, solo in conversione. Tutto il resto è stato ridisegnato. Allora, io le cose che vi racconto sono raccontate anche in modo un po' più esteso. vabbè, A livello introduttivo ho trovato utile questa, questa presentazione di questo tizio che trovate su Slideshare questo indirizzo. Eh, oppure, ho fatto abbastanza bene il tutorial che trovate sul sito della Oracle, no? da cui eh, ho tratto molti degli esempi che vi vado a raccontare. Quindi, se lo volete capire meglio, ovviamente, ovviamente, ovviamente poi c'è il Java doc che spiega bene. No? Ma ehm, queste sono le, le risorse per partire. Allora, come è fatta questa nuova libreria? Beh, loro la vendono dicendo che è basata su questi quattro principi. Il primo, il più importante, è che è chiaro. Cioè, si capisce cosa fanno. Quando c'è date, è una data. Quando c'è time, è un'ora. Quando c'è scritto date time, è la combinazione di una data di un'ora. O oh, finalmente, dopo vent'anni, abbiamo capito che date e time sono due cose diverse. È esplicito se ci sia o non ci sia il, eh, lo, il fuso orario. Quindi abbiamo un local date, o un local date time, e uno zoned date, time. Zone vuol dire che ha dentro di sé un tempo localizzato in una certa zona, fuso, zone, eh, time zone in inglese, noi lo chiamiamo fuso orario. No? Quindi un conto è dire alle tre, sottinteso di, di qualunque fuso orario in cui mi sta trovando in quel momento, sono le tre, un conto è dire alle tre fuso orario di Roma. Mm? Sono due informazioni diverse se eh, cioè prendete che ne so, gli orari dei voli l'orario di partenza e l'orario di arrivo è sempre espresso in ora locale parti alle 8 arrivi alle 10 poi magari il volo non dura 2 ore ma dura 18 ma l'ora locale dell'arrivo è questa altrimenti no, se dovessi esprimerlo completamente con il time zone dovrei dire parto alle 2 fuso orario di Roma e arrivo alle eh, le 4 fusorario di Los Angeles. Oppure posso dire arrivo alle 4 più 9, 23 fusorario di Roma, che è la stessa cosa delle 9 no, fusorario di Los Angeles. Mi sono perso no, le 4 mi sono perso, no? Però abbiamo capito. No, sono oggetti diversi. Quindi è sempre chiaro a che cosa faccio riferimento. L'oggetto date, date non ha un'azione di fuso orario. L'oggetto calendar in alcuni metodi ce l'ha, in altri no. Anche quello che è la confusione. Vabbè, Poi il discorso fluent è semplicemente un metodo di scrittura, che è legato al punto successivo, che è quello che aveva dato il nome YodaTime alla libreria precedente. Cioè, eh, molto spesso ho degli oggetti a cui posso chiamare dei metodi e sul risultato posso a sua volta chiamare dei metodi, eccetera. No, lo stile fluent è uno stile in cui ho un, un oggetto, in questo caso è un local date e la maggior parte dei metodi di quell'oggetto restituisce a sua volta un local date e quindi posso concatenare chiamate una dopo l'altra perché ogni volta ho sempre un local date e quindi posso chiamare altri metodi su quell'oggetto quindi per l'oggetto setto una data, cambio il full radio eccetera eccetera è e sempre restituisce oggetti tipo local date, quindi riesco a concatenare i metodi anziché avere l'altro pattern che è set, set, set, set, tanti eh, metodi set uno dopo l'altro. Questo si accoppia bene col fatto che tutti gli oggetti che rappresentano il tempo sono immutabili, come le stringhe, cioè non c'è nessun modo per cambiare, per avere un oggetto tipo data e modificare alcuni suoi campi. I metodi per modificarli sono metodi che in realtà creano oggetti nuovi, derivati da quelli precedenti e questo evita molti potenziali bachi molti dei bachi che abbiamo il calendario, è venuto il fatto che tu lo cambiavi che cambiavi un pezzo invece qua ogni volta che vuoi una data diversa costruisci un nuovo oggetto modificando un oggetto che avevi prima quindi ad esempio qui eh, localdate.ov ov è una factory di nuovi oggetti di tipo date 14 maggio 2012 e mi dà questo oggetto se io voglio vedere quando questo signore ha compiuto un anno avrò un metodo punto plus years quindi data di nascita più anni 1 mi dà un altro oggetto restituisce in ogni chiamata restituisce oggetti nuovi per scrivere questo più anni 1 col calendar già dovevo sudare vabbè poi l'estensibilità non ci interessa perché noi non dovremmo costruire nuovi calendari i concetti che abbiamo detto all'inizio, ma io posso volare eh, solo un istante di tempo, oppure solo una data, oppure solo il mese e il giorno e non mi interessa l'anno, eccetera, sono tutti concetti che sono stati ripresi in questa libreria. E infatti di classi che rappresentano eh, istanti di tempo diversi, letti con risoluzioni diverse, ci sono, ce ne sono parecchie. Instant è quella più semplice è l'istante di tempo, si chiama instant, java.time.instant, che rappresenta al suo interno il numero di secondi, eh, alla precisione del millisecondo ovviamente. Quindi è, sarebbe il nostro vecchio time. Poi ho l'oggetto localdate, che al suo interno rappresenta giorno, eh, anno, mese, giorno, e basta, non ha informazioni di tempo, di ore, minuti, secondi. Quindi quello, quello rappresenta una data, punto. Non mezzanotte di quel giorno, no, rappresenta il concetto di, di, di giorno, non ha un tempo associato. Mentre invece local date time rappresenta sia la data, anno, mese, giorno, sia il tempo, ore, minuti, secondi. Quindi in qualche modo un local date time è imparentato con instant, solo che instant mi dà solamente i secondi o i millisecondi dal da 1970. Local Daytime invece mi permette di interpretare i singoli campi. Zoned local zone Daytime, quindi zoned anziché local, aggiunge in più l'informazione sul fuso orario. L'informazione fu sul fuso orario che è fatta di due tipi di campi, una, zone ID, cioè il nome, la sigla del fuso orario, Asia barra Tokyo, noi siamo Europe barra ROM, e l'altro è l'offset, cioè di quante ore in avanti o indietro è questo fuso orario rispetto a quello originale, la dell'UDC. Poi abbiamo eh, local time. Local time è un'informazione di puro orario, ore, minuti, secondi, senza nessuna data associata. Quindi questo cosa vuol dire? Che anziché fare lavorare sempre in millisecondi, come facevamo con Date o con Calendar, poi impazzire ogni volta a mettere a zero i campi che non ci servono o sforzarsi di non considerarli, perché in realtà loro dentro c'erano. Qui posso usare un oggetto che ha solamente al suo interno i campi che mi servono. Quindi tutti i metodi lavoreranno solo su quei campi e automaticamente impedendo che gli altri vengano considerati con dei valori sbagliati. Addirittura si sono allargati questi signori a creare solamente una classe month-day, quindi solo mese-giorno, e una classe year solo anno, year-month, mese e anno, un po' poco utile, però. Month solo mese, e beh, poi altri che sono più di dettaglio, che servono per calcolare durate, periodi e differenze di tempo. Ma Tutti questi sono modi diversi per rappresentare Istanti di tempo con granularità diversa, o al millisecondo, o al giorno, o al mese, o all'anno. Poi tutti questi oggetti si, chiama, eh, si comportano tutti nello stesso modo. Se leggete la documentazione, dice che tutte queste classi le chiama temporal. La parola così, per riassumere: temporal non è una vera classe, no? però parla di temporal classes per dire tutte queste classi qua che rappresentano delle quantità temporali. E eh, altra cosa utile è che tutte queste classi si comportano in modo prevedibile coerente tra di loro. Eh? Quindi hanno dei metodi che sono chiamati sempre nello stesso modo. Ad esempio per creare un oggetto di questi uso quasi sempre il metodo OV. Date, scusate, local date punto of 2015 maggio 21. La data di, la tradurremo no? così, la data del, del 21 maggio 2015. OV può, so, eh, può, può ricevere un valore in millisecondi. La data di questo valore in millisecondi. Quindi la, il metodo of crea oggetti, nuove date di quel valore, di quel valore che gli è passato come parametro. un po' abituarsi, ma poi dopo fa senso. No, eh, un, Imparentate con il metodo of c'è anche il metodo from, che serve di solito per creare una nuova data partendo da un altro oggetto di tipo data. Ad esempio, year from local date. Cioè, dammi l'oggetto anno che rappresenta, estratto da from, un oggetto local date, che ha ovviamente interno un'informazione di anno, ma anche a quello di mese e quello di giorno. Quindi il metodo from serve per passare da un oggetto all'altro, della, della famiglia dei tempolo che abbiamo visto prima. Poi abbiamo oh, i due parse format. Quindi parse crea un oggetto, questi sono tutti i metodi, vedete che sono metodi statici, quindi questi primi tre, e si applicano a tutti questi oggetti. Quindi posso fare un localdate.parse e gli passo una stringa e lui cerca di leggerla. Oppure localtime.parse e mi crea un nuovo oggetto localtime leggendo la stringa. E viceversa ovviamente il format fa il contrario. Ovviamente devo già avere, questo è un metodo di istanza, cioè devo già avere localdate.format che restituisce una stringa. Quindi i primi tre servono per creare oggetti, da, dai campi, da altri oggetti temporal, da stringhe. Gli altri servono per estrarre informazioni da questi oggetti, quindi estrarre le stringhe, estrarre i singoli campi, get, so get day, get year, get month, così via, eh, per modificarlo, diciamo perderli. With. with è un metodo strano per modificarlo vedete che qua non c'è nessun metodo set perché sono oggetti immutabili non posso cambiarli una volta che li ho creati quello che posso fare è crearne uno nuovo che è preso da uno esistente con una modifica per questo il metodo si chiama with dico la dat, eh, una, una date uguale today, with, e cambia il mese, month uguale qualcos'altro, with month, giugno, e quindi clona la data attuale, with applicando delle, con delle modifiche applicate che cioè, è la versione immutabile dei metodi set, dei Bing. Il Bing ha un set, cambia un campo, invece qui non cambia niente a nessuno, ma costruisco uno nuovo che è uguale in tutto tranne che ciò che ho cambiato. E poi, plus e minus. Ho già subito i metodi per aggiungere o sottrarre quantità di tempo. Ovviamente sono dei, non c'è un metodo che si chiama plus, ma c'è un metodo che si chiama plus month, plus day, plus week, eccetera, eccetera e idem per minus. Quindi insomma le ho già native su tutti questi oggetti si chiamano tutti nello stesso modo. Eh, esempi semplici localDateTime.now cioè local vediamo come si comporta un oggetto localDateTime se lo costruisco ha un metodo now per costruir, eh, per costruirlo ovviamente devo usare sempre dei metodi factory eh, la maggior parte sono over of from, esiste anche un factory now, non l'ho indicato prima che crea l'oggetto nella data attuale e se cerco di stamparlo lo ottengo in questo formato qua quindi il toString di base non è il formattato all'americana in un certo modo, ma è formattato secondo lo standard ISO questo è il formato che l'ISO 8601 prescrive per tutte le date tra l'altro in SQL dovreste trovare Quasi la stessa cosa. È la T di mezzo che rompe. Il formato standard per gli istanti di tempo è anno, con tutte le cifre che servono, 4, trattino, mese, sempre con due cifre, quindi lo zero davanti va messo, trattino giorno, sempre con due cifre, giorno del mese, poi se c'è anche un istante di tempo, si aggiunge la lettera T maiuscola, ore, due punti, non punto, non slash, non trattino, ora 2 punti minuti, 2 punti secondi, punto millesimi. Questa è una local daytime, quindi non ha fuso orario. Se fosse una zone daytime, avrebbe ancora appeso dietro le lettere che indicano, o l'offset che indicano il fuso orario. Però siamo, abbiamo già fatto un passo avanti perché il formato di default per il, la stampa e la lettura delle date non è più il formato arbitrario americano, ma è il formato ISO che perlomeno è chiaro ben documentato, e non ha i, i nomi dei mesi scritti per esteso. Natale, beh, questa, Natale è una data, non è un salto certo di tempo. Quindi Natale di quest'anno è un local date, l'ho chiamato, 2015-12-25, o per essere più esplicito, posso usare le varie costanti che sono definite, anziché scrivere 12 come mese, ma ha avuto dicembre. Tra l'altro il mese di dicembre è 12, in calendar sarebbe stato 11 direi che normalmente non ci viene in mente e ovviamente quando lo stampo non ho 0.00.00 .00 come ora cosa che invece avrei avuto con un oggetto di tipo date o di tipo calendar semplicemente allora non c'è non che valga 0 perché questo oggetto sa che lui non, tiene, non contiene un'ora quindi funziona in modo un pochino più logico per essere interrogato vabbè ho i metodi che mi aspetterei Day ung, get unwicked, eccetera eccetera. Oppure un metodo get generale in cui gli passo l'identificatore del campo che mi serve e lui me lo restituisce. Ecco, l'altra cosa è che questa libreria java.time parte in automatico per default col calendario gregoriano. Poi è compatibile con altri tipi di calendari, si possono aggiungere. Però anziché la calendar che partiva in astratto dicendo non so quale calendario ci si sia, e poi ne devo applicare uno esplicitamente sotto, qua senza nessuno sforzo vado già col calendario ISO e Gregoriano. Mm. Ovviamente anche qua ho la nozione di tempo macchina, e è incapsulata nella classe Instant, distante di tempo, che non conosce nulla di anni, mesi, giorni, eccetera, ma conosce solamente i millisecondi, ma si può convertire in tutti i modi. Ad esempio, se io avessi, un timestamp, un istante in millisecondi, lo posso convertire in una local date time con la factory of instant. Quindi creiamo un nuovo local date time di questo istante qui. Nell'ove instant in realtà vi devo anche specificare una time zone perché con il numero di millisecondi devo dire in quale time zone è stato misurato rispetto al 1 gennaio 1970, ma dove? dove era la mezzanotte e quindi devo indicare il time zone. Alla fine è un local day time, quindi non ho il fuso orario dell'oggetto rimanente. Ma per leggere i millisecondi devo sapere a, che, a quale fuso orario erano riferiti quei millisecondi. Quindi, ma sono dettagli se vogliamo. Questa è solamente la chiamata per dire eh beh, il fuso orario di default di questa macchina. Anche qui, dicevamo, pass e format sono già metodi non di altri oggetti, ma direttamente degli oggetti temporal. E se voglio lavorare con dei formati, perché è molto probabile che non siano il formato ISO, ma dei formati umani leggibili, anche qui ho delle classi che si chiamano date Time formatter di cui ce ne sono già molte predefinite. Questa è, è una, una lunga lista di date, di formati predefiniti che iniziano con ISO, che sono tutti i tipi di formati legali permessi dall'ISO, che riferiscono essenzialmente su quanti campi sono mostrati, no, solo il tempo, solo la data, il sonorario, sì, no, eccetera. E poi ci sono invece gli altri metodi che sono of localized date, of localized time o date time, che permettono di ottenere dei formati localized, quindi coerenti con gli usi costumi, con la cultura locale. Eh, Qui ci sono due esempi. Voglio stampare il giorno di Natale in formato ISO, allora userò, chiamerò il metodo format, passandogli, qui sarà il bail natale punto, no, questo è il string di altri. prendo questo oggetto qua, data FORMATTER, punto ISODate, questa è un'istanza statica del un formatter, chiamo il metodo format metto lo statico di questa istanza gli passo il tale e restituisce una stringa Quindi questa roba la posso stampare direttamente prendo un oggetto, questo è un oggetto di tipo local date e la formato usando un formato di tipo visual date che la stampa in questo formato qua. ora hanno tattino meno proprio gioco se invece volessi un formato diverso posso farmi istanziare Dateformatter.off Localized Date quindi è una factory Mi faccio creare un nuovo dateformatter di questo tipo data localizzata con questo stile format style long e me la stampa per esteso tipicamente così no? eh, in italiano eh? qui Qui ho il mio oggetto, semplicemente eh, per quello che ioda. Anzi, anziché metterlo all'inizio, eh, ce l'ho al fondo. E, e lo devo dovrei già comprare per capire cosa sto facendo. Prendo l'oggetto, applico questo stile, applico, creo il formatatore e poi restituisco la stringa. Poi se voglio, anche qui, ma eh, non, è, non è complicato, posso inventarmi i miei formatatori custom anche qua ho una serie di codici che sono molto simili agli altri ma anche ci sono alcune differenze in realtà ci sono alcuni codici in più che permettono di crearmi un day time formatter o un day formatter o un time formatter secondo di che voglio combinare of pattern creandolo da questo pattern il formattatore di questo pattern che è capace di capire questo pattern qua. quindi volessi stampare anno, mese giorno separati da spazi e non da trattini, lo posso fare creandomi il mio, che non, ha, che non segue nessuno standard al mondo, lo posso fare creandomi il mio parser, il mio formatter, formatter che a questo punto può usare, eh, può sia essere usato per stampare, sia per parsificare, per leggere stringhe. Quindi questi sono i... Um, eh, L'operazione di base per leggere o scrivere. Poi ci sono operazioni per aggiungere, per fare un po' di aritmetica con le date. Questa aritmetica è essenzialmente in parte già negli oggetti nativi. Per cui, is after, is before, is equal, va bene, li diamo per scontati. Ma poi c'è tutto il minus e il plus, non lo ricopiate tutti i plus, ma sono uguali a quelli dei manus, che permettono di prendere un oggetto e creare uno nuovo che sia tot, giorni, mesi, anni, eccetera, più avanti o più indietro rispetto a quello attuale. Questo già col calendar lo potevo fare, anche se qua è un pochino più... c'è un altro type safe perché restituisce degli oggetti veri e non semplicemente degli interi. Se voglio fare qualcosa in più, ad esempio calcolare le differenze. Calcolare le differenze si può fare in modi diversi, ho già un metodo until, negli oggetti local date, ad esempio, in cui posso specificare un'altra data e dico quanti, e poi specifico il temporal unit, quanti mesi mancano, quanti giorni mancano, e lui mi dice il risultato già convertendolo in, quel, in quell'unità di misura, se non ci sono altri oggetti, che chiaramente bisogna andarsi un attimo a leggere per, prima di usarli, ma qui ci è solo rappresentato l'esempio più semplice di utilizzo, che misurano la distanza tra due elementi, o ragionando sugli instant, quindi sui millisecondi, o ragionando sui calendari, quindi dace. Ma se voglio una distanza ragionando sugli istanti di tempo, ho un oggetto che si chiama duration. Se invece voglio misurare la distanza, ragionando tra quantità umane, quindi per date, o un oggetto che si chiama uh, period. Entrambi hanno un metodo che si chiama between, questo fa anche altre cose ovviamente, ma poi mi interessano anche queste state perché ci sono la differenza di date, hanno il metodo between, ovviamente il primo richiede due instant, di in cui fa la differenza, il secondo richiede due date, date date time, insomma, cioè time. E ovviamente, poi mi dà una, una differenza di tempo che poi posso interrogare, e dice ma quant'è questa differenza in nanosecondi, quant'è questa differenza in giorni, e così via. Quindi ho dei metodi di alto livello che mi permettono di interrogare queste date e farmi dire ciò che mi serve. Non siate mai tentati di farvi a mano i conti, perché li sbagliate, no? incrementi e decrementi sulla data, eccetera, perché di sicuro li sbagliate. Ehm, ci sono ancora un paio di dettagli su questo che, eh, che vi volevo raccontare prima di fare degli esempi, ma direi che non ci stiamo più oggi, quindi finiamo i dettagli che mancano e faremo gli esempi la prossima volta che sarà martedì, in cui aggiungiamo anche l'altro ingrediente storto, stonato in questa, in questa presentazione che sono le date in SQL, perché purtroppo dobbiamo farci i conti. Dovete aspettare fino a martedì.